Buongiorno a tutti, eccoci arrivati a un nuovo video del sabato, ancora su euro-dollaro in questo caso e eh, come ogni volta si andrà a vedere quelle che sono eh, le mie idee su questo mercato, tra l'altro abbiamo avuto proprio la chiusura mensile qualche giorno fa, eh, quindi direi che è perfetto, andremo a valutare quindi la chiusura mensile, la chiusura settimanale, quindi nel breve, per la prossima settimana, nei prossimi dieci giorni che cosa magari si potrebbe valutare su questo mercato. Prima di iniziare ovviamente vi chiedo sempre di lasciare un mi piace di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e adesso partiamo col vedere l'euro dollaro. Bene allora in questo caso ho un grafico come potete notare mensile qui sulla, sulla piattaforma mensile perché proprio due giorni fa si è concluso il mese di settembre che è stato un mese che ha visto il dollaro americano rafforzarsi un po' su tutte quante le valute principali e in particolare sull'euro-dollaro eh, questo è il mese di settembre, quindi sicuramente un mese che ha cercato, vedete, con una lieve, eh, con poca forza, con una lieve forza di andare verso eh, su, spingendo sopra i massimi precedenti, ma è stato subito ributtato giù, tra l'altro ne avevamo anche parlato su eh, quello che era capitato eh, sul grafico giornaliero qualche video fa sull'euro-dollaro, e poi c'è stato praticamente un tracollo, eh, il dollaro americano che si è rafforzato fortemente nei confronti dell'euro, eh, il prezzo è passato da 1,19 fino sotto 1,16 proprio questo mese. E se andiamo a notare un po' la figura, notiamo come l'euro dollaro aveva provato a spingere eh, proprio a gennaio 2021 con un massimo a 23,50%, per poi ritracciare, rispingere verso questi massimi e poi scendere, basta, praticamente in realtà, anche se è stato il mese di luglio e il mese di agosto, che sono stati mesi diciamo, sì, deboli ma più che altro interlocutori il mese di giugno e il mese di settembre sono stati due mesi assolutamente eh, fortemente insomma, per eh, pro-dollaro americano quindi eh, euro-dollaro che è sceso molto allora, la figura qui era è ancora in realtà un range, seppur c'è una informazione di prezzo che ci sta dicendo che probabilmente questo range potrebbe essere ormai violato, un range che passava appunto con le chiusure in area 22,5 e mezzo e poi l'area diciamo appena sopra 1,16. Cosa è successo? Questo mese, questo mese è un mese che eh, oltre a chiudere con un doppio massimo lower close, che è uno dei miei trigger operativi, però insomma sul mensile è più che altro un'informazione, più che un, uh, un setup, e notiamo come mh, la chiusura più bassa di questo range, che era diciamo la zona 16,50, è stata eh, violata al ribasso con una chiusura come possiamo vedere 1,15,80, quindi praticamente una chiusura molto molto negativa, abbiamo avuto un minimo addirittura a eh, 15,62,7 questo mese appena passato, il mese di settembre. Quindi eh, ecco, mh, questa è la prima informazione che ci, ci arriva, un mercato che è sicuramente debole, su dei frame più importanti eh, come il mensile potrebbe eh, dare vita a questa struttura, un ulteriore movimento di ribasso, allora qui ci potrebbe venire a dare una mano il grafico settimanale, poi magari guardiamo il daily. Infatti, come possiamo notare, eh, è il grafico settimanale che ci mostra alla fine un mensile con più candele eh, però ci fa vedere il tipo di movimento che ha fatto, ne abbiamo già anche parlato in vari video precedenti, però diciamo che eh, si nota e si conferma una certa forte debolezza dell'euro-dollaro con eh, praticamente tutto settembre, come abbiamo visto prima, negativo e eh, arriviamo mh, in questo momento che siamo molto lontani dall'ultimo swing che è stato fatto sul settimanale praticamente a fine della uh, settimana di agosto quindi l'ultima settimana di agosto infatti se andiamo a vedere qui abbiamo avuto quel uh, massimo più alto che poi rivediamo tra un po' su grafico daily che ha buttato giù i prezzi sul, sul grafico settimanale aveva creato questa inside bar che alla sua violazione poi ha ulteriormente fatto un movimento settimana precedente a questa appena trascorsa era stata un una indecision bar su livello che non dava in realtà eh, fortissime eh, possibilità di rialzo, non è mai neanche stata violata al rialzo, anzi alla violazione al ribasso c'è stato un movimento fortissimo che è andato oltre i livelli di chiusura proprio di, questa, di questo range, diciamo. No? Quindi la situazione è molto negativa. In questo momento direi che dovremo ovviamente valutare quello che si verrà a creare mh, nei prossimi giorni, Infatti su grafico giornaliero possiamo trovare una eh, gamba ribassista importante con alcuni swing per carità, l'ultima gamba è quella che parte dal eh, 22 settembre fino praticamente al momento, fino a venerdì, fino a ieri, eh, però qui non sappiamo ancora se questo diventerà uno swing low perché nel caso in cui lunedì ci dovesse essere un ulteriore movimento di ribasso questo non è assolutamente uno swing. Qualora ci fosse un movimento di rialzo, quindi sopra i massimi, questo diventerebbe uno swing, uno swing low, per il mio modo di fare trading, e quindi a quel punto si potrebbe andare a valutare delle, degli scenari per, di operativi, ovviamente, per i prossimi giorni. Eh, voglio farvi vedere come questo... Questo, uh, questo grafico, già il daily, ci mostra uh, una chiara zona di ex vendita, ex resistenza molto forte, in area 13,90 all'incirca, 13,85. Si nota bene sul grafico daily e weekly, ma si vede anche sul mensile, ma soprattutto su daily e weekly. In daily in particolare si nota proprio una zona importante, qui 13,85. Quindi, ecco, quello che voglio dirvi è che potrebbe non essere ancora finita la uh, debolezza dell'euro dollaro seppur magari la prossima settimana cioè adesso eh, l'euro dollaro potrebbe eh, effettuare un ritracciamento o una, mh, una, un periodo di range un periodo di compressione un periodo di un po interlocutorio di alti e bassi dove magari non c'è una vera e propria direzionalità come è successa nell'ultima gamba qui eh, quindi creando anche una sorta di un po' come qua, magari non, non identica però per farvi capire eh, un, un momento non direzionale eh, veramente che mh, magari un giorno mh, per un paio di giorni spinge su, poi magari spinge su, poi spinge su, potrebbe capitare anche una cosa di questo tipo, quindi non aspettiamoci per forza subito dei movimenti direzionali. Allora, che cosa potremmo andare a vedere? È ovvio che con una tendenza del genere, con una Situazione anche mensile settimanale così negativa, diciamo a livello di trend così di ribasso, quindi positiva per il dollaro americano. L'idea è quella di cercare dei long di dollaro americano e quindi degli short di euro-dollaro. In questo caso, i long, sinceramente, lì andrei a uh, vedere principalmente su, uh, sui ritracciamenti che hanno come prima area l'area 16,20, 16,30, 16,50, ma prenderei tutta una zona ampia dove mh, cercare degli short, secondo me, è sicuramente interessante. Questa zona ampia eh, direi che si potrebbe andare a identificare con tutta quest'area qua, ok? Quest'area qui che ho disegnato di rosso, che passa tra l'1.1770 e l'1.1630, è un'area che, qualora ci fossero dei ritracciamenti di un certo tipo e poi eh, ci mostrasse l'euro-dollaro delle chiare price action, quando prima vi parlavo poi eh, del, del massimo più alto che aveva fatto l'euro dollaro proprio che poi ha spinto giù vi ricordate ne abbiamo parlato ho fatto un video proprio quando si era creato questo massimo questa mh, pin bar con falsa rottura eccolo qua una cosa di questo tipo per esempio o eh, una cosa di questo tipo faccio vedere un setup come questo o un setup come questo eh, no, o come questo potrebbero essere dei buoni setup, quindi un movimento rialzista che poi viene completamente fallito con dei massimi più alti, con delle barre last kiss, eh, delle pin bar inside fake out che sono anche last kiss, quindi vengono confermate con lo swing high e possono portare poi nuovamente giù i prezzi. Eh, L'euro dollaro ci ha abituato, è un mercato molto molto tecnico, è uno dei miei mercati preferiti, è uno di quelli dove in realtà faccio le mie migliori performance, in realtà è molto molto eh, preciso e crea delle price action su grafici weekly daily veramente molto interessanti, quindi adesso la cosa è quella di pazientare dei rialzi magari, quindi di avere la pazienza di vedere che cosa succede senza essere troppo repentini nell'operatività nell ma qualora ci fossero delle buone, ecco, dei trigger come quelli che vi ho mostrato, qualcosa di quel tipo dei doppi massimi lower close per esempio anche quello può essere un buon trigger operativo per quanto mi riguarda ecco, su questa zona li valuteremo eh, la zona tecnica di ex-supporto è l'area 1.17, però ripeto, tutta la zona può diventare interessante e quindi si valuterà nel momento in cui l'euro dollaro dovesse ritornare su quella zona dei possibili short. Eh, L'obiettivo iniziale potrebbe diventare, ovviamente poi dipende dove lo fa, perché se eh, ovviamente una salita fino a qua non la può fare subito questa settimana, no? C'è cioè una salita eh, fino a qui, ci vorrà un po' più di tempo e quindi a quel punto probabilmente tra due o tre settimane, perché se lo facesse subito vorrebbe dire che si avrebbe una grandissima, troppa forse volatilità, al rialzo in poco tempo, e allora quello non è mai sinonimo di, eh, cioè è sinonimo di possibile magari il ritorno anche più in alto dei prezzi dell'euro dollaro, quindi bisogna stare attenti, però ecco, in linea di massima questa è la zona io sinceramente quindi valuterò per quanto riguarda eh, l'obiettivo di prezzo ovviamente eh, diventeranno importanti i minimi eh, comunque che si vengono a creare in questi giorni quindi se questo è il minimo sarà questa una zona importante o anche più bassa eh, però se guardiamo il grafico settimanale notiamo come vi avevo segnato quel livello eh, che vi ho fatto vedere anche sul daily, eccolo qua, la zona diciamo appena sotto 1,14, 13,50, 1,14 diventa una zona particolarmente interessante, ripetiamo, sul daily eravamo messi così, eccolo qua, quindi vedete come questa diventa una zona particolarmente importante. Eh, se vado a prendere anche il doppio massimo lower mensile, e quindi vado a estendere, la volatilità di questo mensile la porto giù, per farvi capire, eccolo qua, e poi proviamo ad andare su un settimanale, notiamo come eh, in effetti eh, un'area importantissima, che è l'area appunto 13,50-13,90, eh, è già anche supportata dalla leg mensile del doppio massimo lower, che porta ad avere questa come area eh, diciamo di target principale eh, del movimento che si è venuto si è venuto a creare proprio nell'ultima nell'ultima parte del grafico quindi questa è la zona e quindi io sinceramente nei prossimi giorni nelle prossime settimane preferisco avere una operatività più short sull'euro dollaro rispetto a un'operatività long se andiamo a vedere i eh, livelli di ritracciamento percentuale notiamo per esempio vedete questo 16,90 che è il 38,2 in realtà di ritracciamento 16,90 e eh, 17,30 sono zone che arrivano proprio sulle chiusure mensili settimanale vuol dire che arriviamo guardate un po' eccolo qua su una zona importantissima di pullback che prende proprio la zona questa qua 17,75 e, uh, 16, e 90, quindi l'area 1.17. Abbiamo visto prima che area 1.17 in effetti può diventare la zona be più bella da vendere, almeno inizialmente per l'euro dollaro. avevamo questo minimo che ha portato su. Abbiamo avuto mh, qui il ritorno sui minimi e è stato portato su. Adesso quella può diventare la zona, no? la value area. Quindi se noi andiamo a prendere il giornaliero, eccolo là, vediamo come anche se io mi sono tenuto anche la parte alta, guardate qua, rispetta benissimo le zone di ritracciamento, principalmente la zona da qui a qui è la zona veramente no, più importante di vendita. Qui abbiamo anche i massimi precedenti, quindi potrebbe arrivare una falsa rottura, per esempio, no? e poi un nuovo ritorno al ribasso, o eh, questa diventa la zona precedente di eh, supporto, dove magari la può andare a testare e crearci qualche buona opportunità short. Quindi i long adesso sinceramente non li andrei a tradare, eh, sinceramente anche se, quello voglio sottolineare, siamo molto lontani dall'ultimo swing, quindi io adesso mi, mh, finché non si, non si muove long, ovviamente non si muove fa un ritracciamento sano, non fa un'ossigenazione, un faccio fatica a mettermi corto di euro-dollaro. Mi sono tenuto comunque anche la parte bassa qui proprio per avere... Mh, se il trend è ancora molto forte, è difficile che ritracci molto no? l'euro-dollaro, quindi in ottica di tendenza, se non ritraccia molto e ci fa comunque un buon setup su questa zona, si può comunque assolutamente andare a lavorare. Quindi questa è un po' la mia idea sull'euro-dollaro, quindi mi potrei aspettare un'ossigenazione al rialzo, sarà un'ossigenazione che molto probabilmente non vado a comprare, aspetterei di vendere se ci dà dei buoni input, e quindi non vado diciamo contro la tendenza di fondo che al momento è abbastanza chiaramente eh, short e diciamo che è long dollaro un po' su tutti i mercati principali che hanno mh, il dollaro americano o al denominatore o al numeratore bene direi che quindi anche per oggi abbiamo visto tutto abbiamo detto tutto um, eccoci qua uh, quindi direi che al momento ci si può salutare, io ovviamente vi ricordo sempre di lasciare un mi piace a questi video, vi ricordo tutte le live del lunedì e del mercoledì e a questo punto vi auguro un buon Trading Simple e noi ci vediamo sicuramente alla prossima, ciao!